Salve, mi chiamo Giuseppe, sono cardiologo da più di dieci anni e vedo centinaia di pazienti nel mio studio ogni mese. Il motivo principale per cui il 90% dei pazienti si rivolge al mio studio è sempre lo stesso, paura di lasciare i figli da soli, paura di lasciare il coniuge, paura di non vedere crescere i nipoti, paura di non realizzare i propri sogni. Queste e altre paure che colpiscono queste persone sono dovute al fatto che sono afflitte da una malattia molto pericolosa, nota come il killer silenzioso, l'ipertensione. Secondo un'indagine dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e OMS, l'ipertensione è responsabile di 9,4 milioni di decessi nel mondo. Non c'è niente di peggio che vivere con la sensazione che da un momento all'altro si possa avere un infarto, un ictus o un'emorragia cerebrale. Pertanto, è estremamente importante iniziare un trattamento tempestivo. Per questo motivo consiglio ai miei pazienti un farmaco che colpisca la fonte dell'ipertensione, stabilizzando definitivamente la pressione arteriosa. Questo farmaco è CardioBalance. Il CardioBalance è uno dei metodi migliori per combattere l'ipertensione e le malattie cardiovascolari, nonché il modo perfetto per migliorare la funzione cardiaca e la salute generale. La pressione si normalizza già dopo il primo utilizzo e consente di evitare la morte per infarto o ictus. CardioBalance riduce dell'80% il colesterolo cattivo previene i picchi di pressione, ringiovanisce le pareti dei vasi sanguigni, normalizza i lipidi nel sangue che aumentano le complicazioni, elimina i depositi di colesterolo e altri effetti irreversibili dell'ipertensione. Inoltre, ripristina le arterie al 100% della loro capacità naturale e permette loro di nutrire tutte le cellule del corpo. Quindi, se avete un forte mal di testa, nausea, visione offuscata, vertigini e vi è stata diagnosticata l'ipertensione, l'integratore Cardio Balance sarà l'ideale per voi, in quanto aiuta a minimizzare gli effetti negativi dell'ipertensione. Cardio Balance può essere utilizzato senza timori perché è naturale al 100%. Quando assumete Cardio Balance, la qualità della vostra vita aumenta notevolmente e avrete molto più tempo per godervi la vostra famiglia e realizzare tutti i vostri sogni che non avete ancora realizzato. Ma fate molta attenzione. Solo il Cardiobalance originale è in grado di offrire tutti questi benefici. L'elevata domanda di questo prodotto ha portato alla comparsa di molti falsi. Esiste un solo luogo ufficiale in cui viene venduto Cardiobalance, ovvero il sito web ufficiale. Quindi, per aiutarvi, ho inserito il link al sito ufficiale scontato nella descrizione di questo video. In questo modo si ha la certezza di ricevere il prodotto originale. Basta cliccare sul link per essere reindirizzati al sito web ufficiale del produttore. È possibile effettuare l'ordine. È sufficiente compilare il modulo con il proprio nome e numero di telefono e attendere la chiamata di un rappresentante che deciderà con voi la quantità da ordinare. Il prodotto arriva a casa vostra in pochi giorni e si paga solo quando lo si riceve. Cardio Balance ha una garanzia di 365 giorni. Se per qualsiasi motivo non vi piacciono i risultati, se il prodotto non funziona per voi, potete chiedere il rimborso senza alcun rischio. Tuttavia, la domanda di questo integratore è aumentata negli ultimi giorni. I clienti stanno effettuando nuovi ordini a ritmo serrato dopo aver visto una trasformazione con Cardio Balance nelle prime settimane. Si sta diffondendo la notizia che finalmente esiste un modo sicuro ed efficace per vivere una vita sana con la disciplina del trattamento. Quindi dovrete agire in fretta per acquistarlo prima che le scorte si esauriscano. Vi ringrazio per l'attenzione e spero davvero che questo video vi abbia aiutato. Le auguro un ottimo trattamento e di ottenere risultati straordinari con Cardiobalance, proprio come molti pazienti che utilizzano questo prodotto. Ciao, e alla prossima!